fatta con questi pezzi d'oro proviamo un po' oh, eh. che cos'è non lo so boh è arrivata questa cosa strana non so se è dolce non so se è salato e questa essendo d'oro e così luminosa si può veramente vedere da ogni dove uh. vabbè si parte per Myanmar siamo pronti? Ciao Thailandia. Vai. Ed eccomi arrivato qui a Myanmar, è stato molto facile prendere il taxi, è costato solo 7 euro, se anche meno, per un'oretta di taxi per andare all'hotel che vado a incontrare uno dei miei migliori amici giapponesi che adesso lavora qui. Mi raccomando non usate carte di credito sui, sui taxi, me l'ha sconsigliato e soprattutto negoziate perché vi offriranno 20 o anche meno, quindi c'è... Cioè, non costa molto qui il taxi, quindi po potete semplicemente prenderlo. Vabbè, non vedo l'ora di vedere come sarà la mia avventura questo weekend in questa nazione dove non sono mai stato. traffico è intenso, però dai, ci divertiremo anche qui. A dopo! ciao! Ed eccoci arrivati nella mia stanzetta d'hotel Devo dire che la lobby era enorme Ma ecco qua com'è Un hotel a Myanmar Siamo a Rose Garden Ecco qua che vi saluto Ciao a tutti Adesso facciamo il giro della camera Come state comunque Guardate qua c'è l'acqua E questo non so cosa sia Ornamenti Tipo una matriosca di Myanmar Ci sono gli asciugamani Il cesso tra l'altro Guardate quanto spazio che c'è attorno al cesso Poi qua c'è la doccia Che devo dire che a Myanmar la cosa prima ho notato che c'è tantissimo spazio qua è dove mi... Posso fare la doccia, guardate Non lo so perché mi faccio il tour della camera Però mi sembra divertente, non lo so Ma è enorme questo bagno Lo spazio a Myanmar c'è Poi qui ci sono eh, vari alcolici Ovviamente hanno già capito che sono un alcolista Menù del bar, devo dire che costa tutto Molto molto molto poco Qui a Myanmar, anche in questo hotel Che comunque è molto di, cioè, di lusso Per gli standard di Myanmar E non è male, qua che cosa c'è? Scopriamolo insieme Ah, qua la cosa del ghiaccio Poi qua, qua nel caffè, erano carinissimi all'entrata non avete idea poi qui c'è il minibar con tutte le cose non lo so perché ma mi piace tantissimo l'armadio guardate che carino lo so perché ma mi piace devo dire e gli ha capito un po tristi ma comunque sono questi la cassaforte e un cassetto N nulla di speciale è molto normale comunque non lo so mi piace questo armadio mi fa molto esotico andiamo a vedere la stanza mobile poi oh uh, le lampade non le avevo notate guardate queste lampade a forma di pera delle lampade perose Poi qui c'è il safety booking Ok tanto io non cucino Quindi non farò saltare in aria niente Poi ci sono di nuovo io che vi saluto Poi qui c'è eh, arte moderna Non Capisco cosa sia Comunque eh, questa è l'arte di Myanmar Proseguiamo Tra l'altro se tengo la telecamera più ferma È perché il mio amichetto Soul Mafia mi ha insegnato a tenerla ferma Ditemi se è più ferma, io mi ci sto impegnando Poi qui vabbè c'è il mio telefono sotto carica Le spine sono così Ma penso che questo è perché sia un hotel Non ho ancora ben capito quali sono le spine di questo paese Questa è una lampada che hai capito? Semplice. Poi qui vabbè qua c'è un'altra lampada Le lampade mi piacciono un sacco Non so perché ma sono super esotiche E inoltre mi hanno messo già la frutta E poi mi hanno fatto un salutino Mr. Sebastiano Con anche i fiorellini Guardate che carina qua la frutta di Myanmar Oddio molto semplice Però non lo so vabbè Quindi mi godrò questi due giorni a Myanmar Spero che mi divertirò E vabbè restate con me per vedere le mie avventure In questa nuova nazione dove non sono mai stato Ciao Eccoci qua che stiamo andando nel più grande Tempio di Myanmar Si pagano ben 16 yen. Quindi ecco qua che scendiamo dall'auto. Che bello! C'è l'entrata per gli stranieri che costa molto di più. Guardate che carina questa bambina! Bisogna togliersi le scarpe prima di entrare qui. E anche i calzini mi ha consigliato un yeah. mio amico. Vabbè, eccoci. Prendiamo una bibita qui, visto che sono complementary. Qua, ragazzi, la sicurezza è importante in questo tempio. Quindi mettiamo la borsetta qui. Sono scalzo e sto per entrare in questo tempio, in questo Tempio buddista Siamo nella mitica Myanmar Mi hanno detto che è tutto pieno d'oro Ricoperto d'oro E poi ci sono i diamanti anche Guardate che bello È bellissimo Guardate qua Tutte le luci pi, pi, pi, pi, pi, pi. Comunque tranquilli si possono fare tutte le foto che si vogliono Non è un problema assolutamente no. Adesso stiamo per andare nella parte più centrale Ma mi piacciono queste statue Mamma mia che meraviglia Dove siamo? È bellissimo È tutto d'oro Beh non tutto tutto però comunque Ma guardate che meraviglia questa è la sera, ci sono tutte queste candele, sembra di essere in una favola Ci sono anche dei gattini, guardate che carini questi micetti, guardate che bellini. Ciao, guardate che meraviglia, wow Ecco ovviamente Sol Mafia se ne è tornato a casa e faccio qualcosa di culturale Facciamo attenzione di non bruciarmi, ma guardate che bello, veramente meraviglioso Qua ci possono entrare soltanto i religiosi insomma per i credenti di questa religione è molto importante fare delle cose buone diciamo quindi se si fanno un po' come noi alla fine quindi i credenti se fanno delle cose buone andranno in paradiso e una di queste cose buone è liberare eh, gli uccelli praticamente quindi qua praticamente ci sono degli uccelli in gabbia che potete liberare un po' come un gesto di bontà allora devo dire che non sono un esperto di questa religione però ci sono qua dei ragazzi di proprio locali che me l'hanno spiegato perché ciò il mio migliore amico giapponese Vive proprio qui. Purtroppo, con questa telecamera non riesco a farvi capire la bellezza di questo luogo. Ma è veramente incantevole, cioè, tutta d'oro. Io non ho mai visto una cosa del genere. E poi è altissima, cioè, non so se vi rendete conto. Sentite questa canzone? Queste sono delle preghiere ma mi hanno detto che la gente qua piace talmente tanto che anche nel taxi potete sentire queste preghiere Adesso ve le faccio vedere un pochino più da vicino Qui dei monaci buddisti Comunque fare foto e video è tutto ok Si paga il biglietto però è tutto ok Ma è anche un modo per sostenere il tempio È un'esperienza veramente magnifica Cioè l'Asia è veramente un continente è tutto da scoprire Guardate, guardate anche qua quante statue che ci sono Ci hanno i lobi delle orecchie grandi Sapete i fukumimi che vorrebbe dire il lobo dell'orecchio grande porta molta fortuna no guardate qua qua potete comprare del, dell'oro che attaccherete non so ancora dove o quando costa 3000 sono 200 yen quindi probabilmente costerà sui 2 euro tutta fatta con questi pezzi d'oro si mette un po' d'acqua e poi si attacca vedete come sta facendo lui guardate quante ce n'è si prende questo pezzettino d'oro proviamo ad attaccarlo Oh! proviamo un po' Oh, eh. Welcome! Si prende l'acqua, si dà su la statua, vedete? Adesso lo faccio anch'io. ho imparato a dire la mia prima parola qui Tezuba che vorrebbe dire grazie quindi grazie a tutti per vedere i miei video dovete sapere che in questa nazione fare delle opere di bene è una cosa molto importante e una delle opere di bene è fare donazioni al tempio quindi la gente alcuni di loro chiedono anche dei soldi in prestito pur di poter fare delle donazioni se quel mese non possono non hanno abbastanza soldi quindi potete capire quanto la religione sia importante in questo paese e dovete sapere che a Myanmar non ci sono molti per il momento magari cambierà non ci sono molti palazzi alti quindi praticamente da tutta la città si può vedere questo tempio che forse è una delle strutture più più alte e tra l'altro per il momento ci sono anche poche luci per la città di notte e questa essendo d'oro e così luminosa si può veramente vedere da ogni dove quindi questo è proprio il centro della città il centro di Yongon qui a Myanmar questa è l'applicazione che non sta sponsorizzando il video si chiama Grab ma dovete usarla se volete usare dei al posto del taxi nell'Asia vedete vi chiamano subito e arriva la macchina a prendervi e costa veramente pochissimo tra l'altro in tutto il sud dell'Asia dell l Hanno comprato quindi, quindi costa veramente pochissimo. Ha comprato Uber. Quindi, veramente ve lo consiglio. Anche in Thailandia lo potete usare. Eccola qui che sta arrivando la nostra macchina, dove sarà? Dove sarà? Eccola qui vedete c'è scritto il numero, quindi saliamo e andiamo a mangiare ci sono una marea di, di giapponesi in questo ristorante, mi hanno detto siamo a Shan-Yo-Ya, che è un ristorante famosissimo qui a Myanmar e stiamo per mangiare qualcosina adesso, sono arrivati già i nostri drink io non vedo l'ora di assaggiare tutte le specialità locali. questo è un ristorante metà e metà, diciamo, perché è metà cinese e metà mianmarese questa è la provincia dove mangiamo il cibo ta ta ta, ta ta ta. Che cos'è? Non lo so, boh è arrivata questa cosa strana, ha profumo di uovo, eh? non so se è dolce, non so se è salato. Sì, si sì. Ah ok, e questi ci sono, oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Guardate quante cose buone sono arrivate, mamma mia! Non so che cos'è, ma guardate che meraviglia! È enorme, oh mio Dio! Però è bellissimo essere qua con gente che vive qua. Facciamo l'assaggio di questa cosa che non so ancora bene che cos'è. Praticamente è la parte bianca dell'uovo, ma tutta fatta... Cioè, stranissimo, ma non è crema, eh. Cioè, è tipo piena d'aria, non so come dirvi, però è buonissima e ha poche calorie, quindi fantastico. Mmm, buonissimo! Beh, se venite a Myanmar, assolutamente da provare questo ristorante, ve lo straconsiglio e provate sta cosa che è buonissima. Questo è il pollo piccante, adesso assaggio anche il pollo piccante. Che mm, buono! Domani penso che andiamo a farci un facial alla faccia e i massaggi, ma questa sarebbe in realtà per quattro persone, ma... Secondo me ce la facciamo mangiarla. Oh mio dio, abbiamo finito di mangiare e bere. Sono un po' stanco, però mi sono divertito un sacco. Adesso chiamiamo un altro grab per tornare a casa. Quindi ciao ciao e buonanotte. Eccoci qua tornati nell'hotel L'hotel tra l'altro sembra un tempio, Ma guardate qua quanta luce Mio dio Scusate se non riesco a dire altro Ma sono un pochino preso dal viaggio Però boh, mi sta piacendo mia amore ispira mi fa molto più esotico questo posto Babì adesso si torna in camera Ed eccoci all'hotel Guardate voilà È enorme Vabbè scusate se la telecamera non è drittissima Ma sono un pochino imbriaco. Magari prendiamo un dolcetto prima di andare a dormire guardate che carino sto posto adesso mi faccio un bel caffè nel lobby dell'hotel tra l'altro non c'è praticamente nessuno in questo hotel quindi non lo so potrebbe sapere che cos'è la storia di queste scatole perché le continuo a vedere Boh, se lo sapete ditemelo eh vabbè ragazzi si torna in camera mi sembra di essere in uno stage di Tomb Raider ma dettagli e come finire la mia prima giornata mia mamma con un bel dolcetto ciao ciao buonanotte a tutti vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Seraf nei maggiori digital store